Sono Lucia, questo corso è stato bellissimo perché eh, avevo già sperimentato la Divine Connection con Patrizia come metodo anche da sola, però eh, stare nel gruppo insieme ad altre persone ha sviluppato un'energia potentissima, abbiamo fatto dei lavori fantastici, molto intensi e profondi. Lo consiglierei a, a chiunque perché è, una, è proprio un corso di, che utilizza una tecnica di trasformazione molto potente e molto facile da usare, e, cioè, la descriverei quasi come una cosa, una cosa magica, perché eh, funziona davvero ed è veramente facile da utilizzare. E ho sciolto un, po', un bel po', anzi la paura di essere giudicata, altrimenti non starei facendo questo video che non sono riuscita a fare l'ultima volta, e dopo aver lasciato appunto la testimonianza sul libro di Patrizia, mi sono ho deciso di, di sciogliere questa paura e di farlo anche appunto facendo questa testimonianza. Sì, grazie Patrizia, un bacio gigantesco, grazie mille.